Bentrovati su Le Fonti TV in questo nostro Instant Focus dove parleremo di eccellenze italiane. In particolar modo ci focalizzeremo su Europac, leader nella produzione di packaging farmaceutico dal 1912, quindi attivo sul mercato da ben 110 anni e tra l'altro anche azienda protagonista dei nostri Le Fonti Awards, insignita più volte del premio nella categoria Green Packaging Pharma. Lo faremo grazie al prezioso contributo di Giulio Cortegiani, strategico e project manager di EURPAC, che ci ha raggiunto appunto in collegamento. Dottor Cortegiani, grazie, benvenuto e naturalmente complimenti per la vostra realtà. Grazie, grazie a voi per l'invito, è stato anche un onore quest'anno ricevere il premio. Siamo, siamo molto contenti, molto soddisfatti. Ecco, dottor Corteggiani, EURPAC è una realtà molto attenta anche a tutto quello che riguarda eh, l'impatto ambientale, attraverso dei piccoli gesti quotidiani, ma anche eh, delle strategie. Eh, ecco, Su cosa vi state focalizzando esattamente in questo momento? Beh, innanzitutto eh, c'è da dire che la ha, ha cominciato a eh, seguire delle politiche ambientali da molto tempo a questa parte, nel senso che non è un trend dell'ultimo momento, ma eh, è un qualcosa che ha cominciato più di vent'anni fa. Eh, quello che sta accadendo adesso è che ci sono delle certificazioni ben precise che vanno conseguite e che dimostrano quindi un impegno attivo nell'ambito delle politiche ambientali come la 14001-2015 che è il sistema di gestione ambientale integralmente certificato. Eh, questo assieme ad altre certificazioni relative eh, all'analisi delle emissioni in atmosfera sono dei cardini fondamentali eh, per eh, implementare delle politiche ambientali eh, serie e concrete. E, e proprio per questa ragione quest'anno abbiamo eh, conseguito l'ISO 14.064 2018 che è l'analisi della carbon footprint, quindi l'analisi delle emissioni in atmosfera a livello di organizzazione. Questa che però è comunque una certificazione abbastanza diffusa, perché oramai sul panorama italiano sono tante le aziende che stanno andando in questa direzione, non è l'unica che abbiamo conseguito, abbiamo fatto qualcosa di più, cioè nell'ambito di questo tipo di certificazione ne esiste un'altra, che è la 14.067 2018, che invece è legata a specifici prodotti. E in tal senso siamo stati i primi nel panorama farmaceutico italiano, ma anche europeo, a fare un'analisi specifica di prodotto per un nostro grande cliente. Questa analisi ha creato un benchmark, quindi ci ha dato una visione di quello che era l'impatto ambientale di uno specifico progetto, e ehm, a seguito di questa analisi sono state fatte de delle migliorie quindi è stato capito dove intervenire sono state fatte delle migliorie importanti e quest'anno ripeteremo questa analisi per vedere il differenziale cioè capire se quello che, che è stato fatto eh, ha rapportato dei miglioramenti ma questo è quasi certo ma soprattutto quanto è migliorato quindi diciamo che rispetto a quello che possono essere delle politiche generali eh, interessanti nel momento in cui si vanno a misurare i processi si ha anche una valutazione oggettiva delle di, di, di proprie attività. Oltre a questo noi affianchiamo anche altre certificazioni che sono tanti anni che, che abbiamo conseguito come la FSC o la PEC, che sono certificazioni eh, per quanto riguarda l'utilizzo di materia da foreste rinnovabili atte proprio alla produzione di cellulosa per, per la materia prima che è il nostro principale componente. Questo tipo di materiale è sicuramente oggi quello più ecosostenibile perché a differenza dei materiali riciclati è del materiale eh, è della cellulosa che proviene da foreste eh, assolutamente dedicate a questo, a questo scopo e non prevede delle lavorazioni onerose di riciclo, sbiancamento e quant'altro. Quindi oggi come oggi ci può dire assolutamente che insomma, la scelta migliore e più ecosostenibile sia quella di, di utilizzare materiali di questo tipo oltre a questo poi naturalmente ci sono una serie di progetti sia rivolti all'interno dell'azienda che cuciti sulle spalle dei nostri clienti ehm, tendono a migliorare proprio quello che è l'approccio sempre nell'ambito del discorso della carbon footprint per esempio una, un aspetto critico eh, importantissimo è quello dei trasporti nell'ambito della logistica cercare di ridurre le distanze utilizzare dei mezzi che abbiano un basso impatto ambientale è importante per noi verso i nostri clienti tanto per i nostri fornitori verso di noi quindi in definitiva quello che è la, la politica ambientale è ehm, parte di un processo molto più lungo, di una catena molto più complessa in cui tutti gli attori di questa catena ne sono eh, partecipi e questo porta a un atteggiamento diciamo, di esclusismo, cioè si andrà a scegliere sempre di più ehm, tra clienti e fornitori i rapporti verso chi adotta questo genere di politiche. Ecco, eh, dottor Corteggiani, chiarissimo il suo discorso, insomma, una sensibilità nei confronti appunto dell'ambiente che si è sviluppata eh, nel tempo, non certo insomma una sensibilità dell'ultimo minuto e che riguarda sia il packaging che i eh, trasporti. Eh, ecco, eh, voi operate nel settore appunto del farma che è uno dei settori in primo piano in questo momento naturalmente complice eh, la pandemia. Eh, come crede che si svilupperà il vostro mercato nei prossimi mesi? Beh, sicuramente la situazione è abbastanza nota a tutti, oggi si sa che eh, c'è una grande difficoltà a reperire materia prima e i costi dell'energia sono, sono saliti sensibilmente, eh, questa tendenza noi pensiamo, ma non solo per il nostro settore che continuerà perlomeno tutto il prossimo anno, eh, perché i fattori diciamo, eh, geopolitici a livello globale hanno influenzato questa situazione, eh, quindi c'è stato sì anche della speculazione dietro, ma sostanzialmente sono, sono cose che purtroppo non rientreranno velocemente. In realtà questo eh, ha portato eh, ad avere dei lead time, quindi dei tempi proprio dall'ordine alla consegna dei materiali molto più lunga in tutti i settori. Eh, e inoltre c'è stata anche una tendenza, perché nell'ambito del mercato farmaceutico si è rivisto dopo tanti anni un cambio netto nel lavorare facendo più magazzino, più scorte, questo proprio per la paura delle rotture di stock del materiale di confezionamento eh, da parte delle case farmaceutiche. Naturalmente questa cosa, eh, questa morsa, perché così si può chiamare, eh, ci ha portato a dover produrre di più con una maggiore carenza di materia prima e in realtà su questo quindi noi stiamo lavorando moltissimo perché il nostro futuro prossimo eh, dipenderà molto da come gestiremo questa situazione. Certo. Quindi, ehm, come dicevo prima, non ci aspettiamo che la cosa rientri a breve, perché poi gli asset produttivi eh, importanti che vengono dall'Oriente o dal Sud America o dal Nord Europa, prima che si riequilibreranno correttamente, ci vorrà tempo, perché insomma comunque costruire fabbriche in grado di produrre componenti in materie prime, insomma sarà, sarà molto lungo certo. Eh, certo. e quindi eh, noi prevediamo per i prossimi anni delle attività abbastanza precise in tal senso certo, certo, eh, sottolineavo ecco, il famoso problema dei, dei colli di bottiglia per quanto riguarda le materie prime che sta un po' interessando tutti eh, i settori come tra l'altro noi diciamo e continuiamo a ripetere durante le nostre eh, dirette parlando appunto di mercati di scenario eh, economico e finanziario globale ecco, lei ha citato una parola chiave, eh, dottor Correggiani futuro, perché è vero che Eurpac ha una tradizione e una storia fortissima, 110 anni eh, per l'esattezza, però appunto è un'azienda anche caratterizzata dall'innovazione e quindi proiettata verso il futuro. Uh, quali sono proprio ecco, i progetti che avete in cantiere in questo momento? Beh, eh, sicuramente quello che ho appena detto sta disegnando gli, gli scenari prossimi perché ehm, diciamo che se, eh, legandoci anche alla prima domanda che mi ha fatto, c'è una, una tendenza mh, verso l'ecosostenibilità e adesso c'è un motivo in più per andare a ottimizzare i processi di, di produzione, cioè adesso c'è una necessità impellente di ottimizzare questi processi andando a ridurre al massimo gli sprechi e i consumi di energia, quindi non è semplicemente più un'attività legata alla, alla gestione dell'ambiente, ma è una necessità che Ovviamente ci è imposta dal fatto che avendo meno materia prima, e avendo un costo di energia maggiore, naturalmente i nostri progetti dovranno tenere conto strettamente di questi aspetti. Eh, ora, Airpac ha fatto de, de, diciamo della, so, mh, del suo centro sviluppo sul packaging uno dei punti di forza più importanti degli ultimi anni, soprattutto l'ultimo decennio, ha visto degli importanti cambiamenti in questo senso. Eh, noi abbiamo sempre lavorato per tirare fuori dei progetti che rispondessero strettamente alle esigenze dei nostri clienti. Ecco, forse oggi ancora di più metteremo, in eh, quello che faremo, una massima attenzione a questa riduzione degli sprechi. Eh, il mercato secondo noi andrà in questa direzione perché non si può pensare di produrre come abbiamo fatto fino all'altro giorno, no, non che ci possano gli spieghi, intendiamoci, sì. c'è cioè, sempre stata una grande attenzione, ma oggi deve essere ancora più forte questa attenzione, quindi se possiamo fare una scelta di riduzione dell'energia impiegata a fronte di magari un prodotto di poco eh, migliore anche dal punto di vista estetico, ma con consumi di energia molto superiori beh, sicuramente noi spingeremo anche tutti i nostri clienti a fare delle scelte di questo tipo in maniera tale da eh, avere un maggiore equilibrio sul mercato. Certo, assolutamente, la parola sostenibilità insomma, è una delle parole chiave per capire anche questo momento storico, probabilmente lo è diventata anche sempre di più dai famosi Fridays for Future, insomma c'è proprio un movimento che punta sempre di più l'attenzione verso proprio le tematiche ambientali e voi insomma siete in prima linea anche su, su questo fronte. Dottor Cortegiani, io la ringrazio infinitamente per essere stato qui ospite di Le Fonti TV, per averci raccontato la realtà di Europa che naturalmente... Ancora complimenti per la vostra attività. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, ancora ringraziamo il dottore Corteggiani, quindi termina qui il nostro Instant Focus. Io vi rimando naturalmente alla programmazione di Le Fonti TV.